Piazza Vittorio arrivano i primi fondi per il restyling, il primo investimento di 375 mila euro dal bilancio ordinario del Campidoglio, in attesa di mettere in campo il grosso della cifra, 2 milioni e mezzo, che era stata inserita nei progetti finanziati dal governo per il giubileo. Investimento importante per Piazza Vittorio, 2 milioni euro. Eh di cui 375 da parte di questa amministrazione per dare maggiore valore a questa piazza e 2 milioni e mezzo di fondi giubilari. Un restyling unico, dobbiamo puntare assolutamente su un piano di gestione perché una volta creata la piazza dobbiamo manutenerla al meglio.